Allora, piccolo problema alla moto di Giacomo dove si è rotto il cavo dell'acceleratore nel tipico catino chiamato anche per. anche chiamato qui il de sac, nel senso un buco si è rotto, si è rotto qua. Guardate là, e avevo, avevo due cavi acceleratore da bicicletta che mi porto sempre dietro dopo tanti anni, scusate il fiatone, ma per capire dove si rompono le cose. Si rompe mai sull'asfalto, sul dritto, sul piattone, no? Gli ha dato un po' più di gas <ride> per fare la parabolica, che volevamo fare il cerchio, l'abbiamo fatta anche, ho spaccato il cavo, è dovuto cadere giù, ovviamente è andato fino giù per mettersi sul piatto e avevo il cavo, adesso stanno rimontando, io ho già operato, adesso gli assistenti stanno rimontando il serbatoio. avevo con me il cavo acceleratore, roba che siamo in mezzo all'erga CB, incredibile, cioè guarda che roba. Ce l'ho fatta a tirarli, cioè spero, dovrebbe venire fuori adesso da lì, sarà già un problema uscire. Veramente un posto da rompere il cavo che non lo, non lo auguro nessuno. Infatti. Fantastico, Giacomo, non ci siamo persi d'animo. Ho tirato fuori dal mio sacchettino. Cavo acceleratore. Candela, due chiavi, pinzetta e la 8 con la ktm zero problemi fantastico ciao a tutti